Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Ragazzi, prima di cominciare con il tutorial vi consiglio di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e lasciare un like se questo video è stato utilissimo. Oggi vi spiego come scaricare e riscattare gratuitamente Fallout New Vegas, gratuitamente per i clienti Prime. Andate su Prime Gaming Fallout New Vegas e riscattate... Datelo, copiate il codice, questo qui, codice, fate copia e dobbiamo riscattarlo sul launcher GOG Galaxy. Scaricatevi anche questo launcher che sarebbe questo qui, GOG Galaxy o Gog Galaxy come lo chiamate, questo qui. Fate l'accesso, fate la registrazione, fate quello che dovete fare per entrare comunque. Questo launcher è... Molto utile, ti segna soprattutto anche tutte le ore di gioco che hai totalizzato sul tuo PC, sui tuoi account, tutto ti totalizza questo uh, launcher, pure tutti i giochi che hai. Quindi andate su impostazioni, uh, andiamo un attimo nella recente, allora aggiungi gioco, quindi uh, redeem GOG codice questo qua e mettete il vostro codice, fate copia uh, su Prime Game e poi fate CTRL V qui e fate continua. Eccolo qui, riscattalo Ok E abbiamo il nostro gioco Quindi, dov'è la mia libreria? Ecco tutta la mia libreria di giochi Dove sta? Eh, se lo trovo? Mm -hmm. Fallout, Fallout, Fallout, Fallout Dovete cercare Fallout che è meglio uh, Ho il 3 perché l'hanno dato gratuitamente Epic Eccolo qua Ultimate Edition, però comunque quindi se vi è stato utilissimo questo video ragazzi vi consiglio di, di iscrivervi al canale e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!